La manomissione ha funzionato. Sei cosciente e in libertà. Ah, dunque, sono oracolo. Ti faremo uscire da questa nave. Cerca una porta per uscire. Oh no! La nave la ha scoperto che sei in fuga. Fai attenzione. attenzione. Cautela. Rilevo a la vita. Si stanno raggiando dietro quel solda. Raccogli dei rinforzi io pattuglierò nei pressi dell'area prigionieri. Svegliate, era tosto. Ti conviene evitare i corridoi. Ho rilevato una rete di condotti di trasporto che si snodano per tutta la nave. Dovrebbe essercene uno sopra di te. Usalo per proseguire. A tutte le unità, il soggetto non si trova più nei corridoi principali. Scandagliate l'intera nave. Continuare a pattugliare questa. Fai attenzione, non farti scoprire. Sbrigati, la nave sta inviando altre guardie contro di te. C'è una rete di massima sicurezza. Scendi, ma con prudenza. di merci terrestri a tutte le unità prendere posizione contenere l'essere umano Zoom in the out, better. Attività umana rilevata nelle vicinanze. Coordinate obiettivo trasforme. Obiettivo in vista. Inizio il combattimento. Attacco al nemico. Avenire il nemico. I danni al vascello continuano a crescere. Distruggere immediatamente l'evaso. Attacco al nemico. Coordinate obiettivo trasferito. Danno critico. Obiettivo in pista. Inizio il combattimento. energia sono fuori scala, il cannone principale della nave dovrebbe essere proprio davanti distruggendolo riusciresti a destabilizzare le competenze della nave a quel punto potremmo salire a bordo e tirar fuori da lì Sistemi, danneggiat Sistemi danneggiati. Non lasciate che il prigioniero raggiunga la stanza di controllo principale delle armi. Danneggiare gli accoppiatori sì, di potenza destabilizzerà la, la connessione. che assicurano il cannone. Distruggi qualsiasi cosa, lo colleghi alla nave. Devi mettere fuori uso quel cannone a tutti i costi. Sono in linea con la JLA. Una volta che le suoi saranno caduti. Faremo evacuare tutti e distruggeremo la nave. Il cannone sta cadendo e sta per schiantarsi sull'imbottigliamento di Breniac sottostante. Ti piegherai! Riduzione potenza! Superman, preparati! Ti porto dentro! Vole essere umano? Questa è la tua fine! Cadrai insieme alla nave! Ripensaci, Breniac. Non riuscirai ad eliminare entrambi! Non ce ne andremo finché non avremo distrutto questa nave portare, di Non puoi al ora o morirai In questo caso parola. la nave raccolta 7-0 è stata compromessa di spiegare delle forze rimanenti sulla terra Tutte le unità devono evacuare. Ottimo lavoro. Bregnac non si aspettava di certo che ti liberassi e disabilitassi la sua nave. Usa il teletrasporto per tornare in città. Abbiamo del lavoro da fare. Fatto. Prendi uno di quei teletrasporti. Li ho riprogrammati. Ora puoi fuggire. Va.